Benvenuti in questo nuovo video Oggi spacchetteremo insieme Gli Happy Puppies E da come vedete qua Ho degli Happy Puppies Che ho già spacchettato Vediamoli Questa è la collezione intera E questi sono gli Happy Puppies allora, costano 3,90€ e potete comprare anche la Checklist, che è una specie di librettino. Apriamo... Chi è che li fornisce? La DIRAMIX! Oh, ho già visto! La, ecco qua la DIRAMIX, quindi se la DIRAMIX ci vuole contattare, qui sotto c'è il link della nostra email e guardate è blu eh? uh, uh! Uh, uh! è il bassotto bruco il bassotto poliziotto do, do, do, do, do, do. che carino guardate ha sotto giallo e guardate che bello bellissimo guardate anche che orecchie sbiruline che bello e praticamente questi cuccioli si possono svestire e cambiare outfit Quindi vi faccio rivedere la checklist Scrivete sotto nei commenti qual è il vostro preferito Ok E beh vediamo È bellissimo E ora vediamo bene la checklist Intanto che loro fanno conoscenza Questo è il booklet Molto belli, bellino ed è la Diramix e questi sono gli Happy Puppies come vi ripeto e ci sono molte curiosità e guardate ci sono anche la storia del Corgi che eccolo qua è lui l'ape e sfogliamo sfogliamo uh, ci sono anche i cani che hanno fatto delle cose molto carine poi qua ci sono alcuni tipi, tipo il bassotto, il bassotto, il carlino, il bulldog francese, che è questo maialino super carino, poi il beagle, che è questo qua, è il coalino, il dalmata e il labrador, eccolo qua. Anche se a me sembra più un golden, però lasciamo stare. Poi qua c'è il certificato di adozione bello allora vediamo vediamo bene il bassottino si chiamerà pallino appartiene a me quindi Giulia portamento mm, è un po' goffo quindi metterei mm, tre stelle poi, simpatia 5 e dolcezza 5, perché tutti questi cani sembrano molto amorevoli. Poi, poi... Uh, la checklist! Bello, così potremo vedere tutto. Allora, c'è il bassotto coniglietto e il bassotto bruco. Eccoli qua. Sono bellissimi. E il bigol koala, il bulldog maialino, il bigol... Beagle il bulldog, scusate, panda e il carlino coccinella e questa è la prima pagina molto illustrata ci sono molte molte caratteristiche di questi cani molto bello e passiamo a quest'altra pagina dove c'è il carlino pecorella il corgia apina il corgi elefantino il dalmata unicorno il Labrador Leucino e il Pitbull Squaletto ecco qua tutta la checklist vi consiglio di comprarli perché sono anche morbidi guardate eh? questa è tutta la collezione la mettiamo qua così vediamo e sono morbidissimi sentite guardate il vestitino ecco qua io lo tolgo così Ole. Oh, che carino questo è il suo vestitino bruchetto molto bello magari ci filo anche le dita è molto squiscioso e guardate che carino questo piccolo oh, lo bassottino con la codina piccolina e la linguetta. Dentro ci sono le palline di polistirolo, sentite, ed è così carino. Poi vi insegno un trucchetto, girate per mettergli il vestitino, girate il proprio vestitino, tutto così, poi gli infilate le zampine, questo è un trucchetto, Cagnoloso Allora Se riesco Ce la posso fare Ok Dovete infilare tutte le zampine E dopo che Avete infilato tutte le zampine Dovete girare Il vestitino Ora proviamo Ci metterò un po'. Ok e ora giriamo il passotto poliziotto oh, ecco qua oh, le due zampine. ecco qua che color ed eccolo qua super squiscioso e ora ve li faccio vedere tutti cioè quelli che ho che sono 5 e sono in tutto ehm, sono 12 e sono proprio dei bellissimi vesti cuccioli ecco qua il bruco super fashion super azzurro e si chiama pallino con questa vocina wow wow! poi passiamo alla pina alla pina corgi eccola qua lei si chiama Ellie doppio giro per la sua bellezza anche se avevo pensato che potrebbe essere bello avere le ali azzurre e non gialle però niente di che poi il super carlino maialino col codino boing boing eccolo qua sembra che mangia il cagnolino carlino ecco qua poi abbiamo il super coalino beagle bellissimo anche lui si chiama Willy ed è super carino e poi abbiamo Linda il Labrador anche se io penso che sia un Golden con la sua linguettina molto belli questi Happy Puppies o vesti cuccioli e per la rubrica dei saluti salutiamo Simone e Beatrice che ci hanno fatto questo bellissimo regalo e beh, apriamolo proprio spostiamoli Oh, così non si fanno male E apriamo Ecco qui il bellissimo pacchettino Lo apriamo mm, Allora Speriamo di non rompere il pacchettino Allora Da Simone e Beatrice Due fan camillini Bellissimo Guardate. Ecco qui Il bigliettino Vediamo allora, vogliamo che... No, come si fa? Aspettate. Eh. Magari ci servirebbe una forbice, anche se non vorrei spaccare il pacchettino. Allora, ecco qua, ce la possiamo fare. Allora, il pacchetto molto carino con gli orsacchiotti mi piacciono molto quindi scelta del pacco regalo cioè della carta molto carina nastro super ecco qua io non riesco mai a fare questi super nodi bellissimo guardate super argento e apriamo allora ecco qui apriamo senza rompere la carta Oplala. ecco e apriamo Sposati, eh. e se volete fare come Simone e Beatrice scrivete sotto nei commenti o nella mia mail se volete essere salutati allora libricino questo qui mm, vediamo età consigliata fino agli 8 anni ok allora vediamo uh bello allora questo è un libricino molto carino guardate Bellino Mi mm, piace Ed è della A di media Ecco qua Molto carino anche il gattino che dorme E la copertina Questo è il primo regalo dei nostri amici Camillini. Wow che bello eh sì. Quindi ringraziamo